Salve ragazzi, oggi facciamo i colori che si gonfiano qui abbiamo tutte le tonalità dell'arcobaleno ma ne manca una, il verde in una ciotolina mescoliamo 3 cucchiaini di farina 3 di sale sale fino di bicarbonato di sodio se non avete il bicarbonato di sodio potete usare il lievito ma il bicarbonato di sodio è molto meglio adesso mescoliamo bene bene gli ingredienti secchi anche se abbiamo voglia di fare la pittura bisogna fare le cose bene aiuto lievita aiuto sta lievitando quando usiamo il bicarbonato di sodio non ci sono problemi è bella gonfia, vellutata e rimane al suo posto con il lievito c'è questo rischio in un bicchiere a parte mettiamo tra gli 8 e i 10 cucchiaini d'acqua messi 9 e nell'acqua mettiamo il colorante alimentare che può essere in gel o in polvere e se non abbiamo il colorante alimentare possiamo usare anche la tempera mescoliamo il colorante all'acqua così avremo un colore molto molto uniforme e adesso uniamo il tutto! La miscela deve essere bella bella liscia così con un po' di pazienza mescoliamo bene bene. un cucchiaino piccolino, quello grossissimo, l'importante è usare sempre lo stesso se avete della carta normale va bene ma se l'avete un pochino più spessa è ancora meglio questa pittura poi per i piccolini non è pericolosa perché se per caso la mettono in bocca, beh non è buona ma non succede nulla ma è bellissima prendo un dischetto di cotone ci faccio un bel cuore. ho aggiunto qualche stellina con delle paillette. spero che questo video vi sia piaciuto e soprattutto a prestissimo con altre idee ciao!